Alla scala d'onore. Il muro di Berlino è appena crollato, neanche un mese dopo, per la prima volta dai tempi della rivoluzione d'ottobre a Mosca, il presidente del, eh, del regime sovietico viene ospitato e accolto dal papa polacco, da Giovanni Paolo II in Vaticano. Eh, sono momenti di una forza e di, una, e di un significato storico eh, altissimo, e, e spesso um, oggi noi tendiamo a dimenticare il ruolo straordinario che ebbe quest'uomo Michael Go eh, Gorbachev nella, uh, nella soluzione in fondo pacifica incruenta di quella stagione drammatica e tragica che va sotto il nome di regime sovietico e di guerra fredda 1 dicembre 1913 la casa automobilistica statunitense Ford Motor Company perfeziona il metodo della catena di montaggio e introduce la divisione dei ruoli fra gli operai. Il successo del modello dà il via all'era detta appunto del Fordismo, ovvero della produzione di massa. Un esempio di lavorazione a catena lo troviamo già all'inizio del XX secolo nel macello di Chicago dove la lavorazione della carne di maiale avveniva mediante un trasportatore aereo che faceva percorrere all'animale un tragitto.